Raga questo video è pericolosissimo allora io sono su un albero e vedo Sonic che sta facendo delle cose in uh, tipo sembra una mezza casa distrutta e io ora vorrei avvicinarmi a casa sua ora tecnicamente lui dovrebbe andarsene perché sta spammando le mie teste in giro allora adesso entro nella casa per vedere un attimo ma non mi devo far vedere assolutamente da lui Ok vedo che sta spammando delle teste Perfetto Allora che caspita Ok sembra che ci sia del sangue per terra E tracce matiche che vuol dire sangue Carne umana Che schifo E poi testa di Dunis. No no no no no Questa cosa è orribile raga Ma cioè che schifo Assurdo E poi lui è andato Credo qua perché io vedo della lava Porca Raga stavo per farmi vedere Assurdo Assurdo No no no no no no no questa cosa qua stava per letteralmente Uccidermi, perché se lui mi vede Mi fa fuori, eh, non mi deve vedere Dobbiamo, perché effettivamente lui Sembra che abbia un segreto Ok, ha oltrepassato Questa, questa cosa, allora io direi di, di Andare, senza farci vedere Però, perché lui Appunto, non deve sapere che Noi siamo all'interno del suo mondo, cioè Sonic Non deve sapere che noi siamo qui dentro, raga Assolutamente, e sta facendo tipo Le TNT Aiuto, io qua non so fare Ste robe, oh, ok, perfetto Le TNT, io ho un problema con le TNT Raga, dovete sapere questo Eh, no, mi son buggato, mi so, aiuto Ok, perfetto, uh, così Ok, andiamo filo muro Non so cosa voglia dire, però, ok, perfetto Però, oh, finché non c'è qui, meglio Allora, così, ok, perfetto Raga, attenti, eh, perché qua Basta proprio Una cosa piccola e si muore perché qua le TNT esplodono E non, ricordo Sonic non deve sapere che noi siamo qui Assolutamente Nella maniera più assoluta Ok qua sembra che ci sia un po' di lava Perfetto Aia, Il cactus fa male però in realtà poco importa Cioè nel senso il cactus chi se ne frega Porca puzzarda ma cosa stanno vedendo I miei poveri occhi Cosa sono quelle che sono di nuovo alle mie teste Ma basta e perché c'è de dell'erba Poi peraltro scusatemi c'è dell'erba e c'è di nuovo del sangue Ok perfetto Allora io qua sto per scendere Perché Questa cosa se non lo sapevate è un ascensore eh, Raga oh, Sono sceso però io qua non sto più Vedendo niente cosa sta succedendo Dove, dove sono Oh no Perché ogni volta ci sono questi tunnel bui Ah! Cos'è No, non no so cosa sia, raga, Secondo, è un Drowned, è, è un Drowned, cioè è tipo uno di quei cosi, no, io, io penso che sia Sonic, purtroppo, io penso che sia Sonic, perché ho questo str strano presentimento? Oh mio Dio, no, no, no, disconnect, perfetto!